Grazie Presidente, questa mozione probabilmente deriva da un, uno scoop giornalistico fatto dal messaggero quest'estate, infatti effettivamente anche io ricordo il, i grandi titoli del pasticcio a 5 stelle di questa candidatura annunciata dalla sindaca che eh, a loro avviso andava a confliggere con il la Ryder Cup eh, in quanto, il, come è anche riportato appunto nel testo della mozione, la Federazione Italiana Golf si è riservata formalmente a non ospitare in Italia alcuna manifestazione internazionale che possa mettere a rischio la visibilità mediatica di Ryder Cup nei sei mesi prima e dopo l'evento e ovviamente questo però ecco, secondo l'autore di questo fantastico scoop giornalistico significava che in Italia non ci sarebbero dovuti essere eventi sportivi internazionali per un anno, il che però ovviamente significherebbe niente Giro d'Italia, niente internazionali di tennis, niente Formula E che è stata citata prima, niente Champions League, quindi le squadre di, italiane di calcio non, non avrebbero dovuto partecipare alla Champions League. Eh, naturalmente non, non è così, infatti questo tipo di clausola sarebbe impossibile da, da prevedere in un accordo con eh, qualsiasi evento sportivo. E, non, e, e infatti non, eh, non è previsto neanche per l'area del CAP quindi naturalmente eh, il, così come ha annunciato appunto la sindaca quest'estate l'intenzione dell'amministrazione è proseguire per la candidatura ad ospitare questo evento i mondi europei di nuoto del 2022 e per quanto riguarda poi il... ecco... Um, Apprezzo l'idea di dover discutere in, in aula tutti insieme, quindi appunto, ripeto, noi voteremo convintamente sì in quanto l'iniziativa è, è già stata avviata, quindi saremmo eh, contrari a, a noi stessi votando in maniera diversa. Eh, il senso di questo atto, però che in parte come dire, è stato eh, giustificato a parole. Uh, leggendolo nel, nel testo scritto viene un po' a mancare, ecco, anche Corsetti ha citato un, uh, un film e anche qui mi, mi verrebbe in mente un film in quanto si, si, si basa tutta questa uh, mozione sul verificare un, un qualcosa che non esiste, un qualcosa che, non esiste che sia io, sia l'assessore Farongia sia la sindaca abbiamo già spiegato e, e quindi uh, non, uh, il, la... Riflessione insomma, che mi verrebbe da fare anzi approfitto per farlo visto che tra l'altro ai colleghi di Fratelli d'Italia piace spesso mostrare eh, cartelli eccetera ecco il film che mi viene in mente è Fratello dove sei? quando noi l'abbiamo già spiegato abbondantemente quello che eh, avremmo fatto quindi mi domando per quale motivo abbiano dovuto presentare un atto ma molto volentieri noi voteremo a favore hanno ah, un piano, ma non sanno come fare. Mi sono permesso, appunto, visto vi piacciono tanto i cartelli, di farne uno io a voi questa volta. E comunque vi confermo appunto, che il nostro voto è assolutamente favorevole e, e che, come vedete, è possibile anche dimostrare come dire, di, di non apprezzare pienamente le iniziative degli altri con un tono del, di voce moderato, non come di solito siete. Eh, ci avete abituato a fare in quest'aula eh, eh, andando eh, tra i banchi del pubblico eh, facendo spettacoli che sinceramente spero quest'aula cominci a vedere un po' di meno perché il consiglio di giovedì scorso è stato veramente eh, molto triste e, e spero che non si vedano più. Pagliacciate del genere, si può discutere con calma, essere d'accordo oppure no, ma insomma eh, facciamolo con i toni e eh, nelle modalità consone di quest'aula, che dovrebbe essere la massima espressione politica della città e troppo spesso si riduce in pagliacciate. Grazie.